Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella soffice al bob. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cioccolato bianco, zucchero, olio di semi di girasole, bob, uova, lievito per dolci, vanillina e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato. E lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte il cioccolato. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo lo zucchero, le uova e le facciamo montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Le uova sono perfettamente montate. Adesso azioniamo i bimbi per due minuti. A velocità 3 dal foro del coperchio uniremo prima il vov lentamente e poi l'olio. Togliamo la farfalla. Aggiungiamo il cioccolato tritato. La farina. Il lievito. la vanillina e il sale. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Trasferiamo il composto in uno stampo in ciambella ben imburrata e infarinato del diametro di 22-24 cm. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 10 minuti, poi abbassare la temperatura a 170 gradi e proseguire la cottura per altri 30 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta. Lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella soffice al bob. Grazie e alla prossima ricetta!